Allora, in questa lezione, prima di iniziare a, fare la, a vedere insieme la soluzione, una possibile soluzione della, della simulazione d'esame della, della settimana scorsa, eh, vi ricordo, per chi non l'avesse ancora fatto, di seguire queste eh, istruzioni no? che sono eh, diciamo così, necessarie per poter accedere a GitHub eh, da Eclipse eh, per eh, diciamo così perché non, non, eh, Github non accetterà più l'autenticazione diciamo la, con username e password normali per ragioni di sicurezza eh, a partire da, da agosto come probabilmente molti voi, tutti voi avrete già ricevuto le varie mail minatorie, eh, questa è la soluzione al problema, essenzialmente quello vi, crea, vi, vi, vi costringe diciamo così, a fare qualche piccolo passaggio per creare il cosiddetto token di accesso personale che sostituirà la password, è un codice, crittograficamente criptograficamente lungo e più sicuro della singola password eh, e poi dovrete usare questo token per accedere in Eclipse. Allora questo è un problema sicuramente da, ma, da agosto in avanti perché intorno ad agosto praticamente GitHub disabiliterà completamente la possibilità di accedere con le password eh, quindi sicuramente sarà un problema per chi farà l'esame nel settembre eh, ma eh, è un problema anche per chi fa l'esame il 30 giugno perché GitHub ha deciso di definire delle date di cosiddetto brownout no? che è cioè una sorta di blackout ma marrone non nero e quindi un blackout parziale eh, lui dice per, perché vi abituiate no, così, alla nuova modalità di accesso abbiamo scelto due giorni, uno nel mese di, agog... di giugno e l'altro nel mese di luglio in cui le password non funzioneranno no? e noi ovviamente eh, abbiamo il giorno dell'esame esattamente in uno di quei due giorni di prova, per cui chi darà l'esame il 30 giugno eh, o ha fatto questo, questa procedura prima oppure non riuscirà eh, di fatto a scaricare il progetto d'esame eh, in eclipse, quindi non riuscirà a sostenere l'esame, ok? Quindi eh, ve l'ho già scritto su Telegram, eh, vi arrivano le mail da, da GitHub Minatori, vi ho messo l'avviso, ditelo anche tra di voi perché effettivamente non vorrei che qualcuno, ogni tanto c'è sempre qualcuno un po' distratto no? che arriva all'esame e dice ma scusi non funziona niente, no? dopo che l'abbiamo forse detto eh, per, per settimane di fila, okay? quindi ricordate eh, fatelo, fatelo fare ai vostri amici eccetera eccetera. E eh, eh, sul fatelo fare, l'altra raccomandazione che vi faccio anche è quella del, della, eh, della compilazione del questionario del CPD, eh, perché diciamo, per noi, come <coughs> vi ho già condiviso, è particolarmente importante. Eh, tra l'altro, se non sbaglio, da quest'anno ci sarà anche una, una sperimentazione in più, quindi un questionario aggiuntivo post esame, eh, eh, in cui eh, avrete la possibilità, mentre, normalmente il questionario lo dovete fare prima della fine dei corsi, no? e quindi non potete di fatto valutare come si svolge l'esame. Eh, il CPD sta sperimentando un nuovo questionario, ma molto breve, cioè 4-5 domande e risposta chiusa, una cosa diciamo, che si compila in 20 secondi, ehm, e sta valutando se eh, post-esame, dopo che avete registrato l'esame, nelle due settimane successive vi arriverebbe questo questionario. Eh, io ritengo che sia un tema abbastanza interessante perché molte volte diciamo, il giudizio sull'esame può cambiare in meglio o in peggio dopo che eh, cioè, avete fatto l'esame. Eh, però per poter e quindi in questo anno accademico questo questionario post esame verrà erogato in modo sperimentale solamente su alcuni corsi e io avevo dato la disponibilità quindi penso che sia stato inserito questo e se la, cosa, se la sperimentazione funziona bene e quindi essenzialmente se i tassi di compilazione sono alti e se fatemi dire la maturità no? di compilazione no? è, è buona, cioè date delle risposte sensate, allora verrà esteso a tutti i corsi del Politecnico. Sappiamo che ce ne sono alcuni che hanno più bisogno di altri, diciamo così, di avere una, un, un check-up alle modalità d'esame, non dico altro. E, e quindi eh, il vincolo è però che se non avete compilato il questionario CP di iniziale, allora non, non vi arriverà neanche il questionario post-esame, non chiedetemi perché. E, e quindi un motivo in più, no? cioè, per dedicare veramente questi 5 minuti in un anno, a, a, a fornire questo feedback che effettivamente viene abbastanza valutato no? sia dai docenti che dai coordinatori. Va bene, finite, finisco la fine della sezione prediche e veniamo noi, veniamo noi all'esercizio che è la eh, simulazione del primo giugno, io ho già caricato in Eclipse il progetto eh, e lavorerò come la volta scorsa nelle... Eh, nella, nel branch che si chiama soluzione, quindi vi troverete il progetto base nel branch master e eh, il lavoro che facciamo adesso insieme nel branch soluzione. Eh, ricordiamo, senza rileggerlo tutto perché ci avete dedicato tutta la settimana scorsa il testo di questa simulazione d'esame, eh, che aveva a che fare con eh, diciamo così geni e, e correlazione tra questi geni quindi un database estratto da, dalla genetica essenzialmente ok? Eh, allora, potrei parte... fatemi aprire anche id eh, sql così se dobbiamo dare un'occhiata alle query lo possiamo fare ecco qua e questo è il nostro database genes dove G-Small, eccolo qua, che ha fatto di questa tabella dei geni, con l'elenco di tutti i geni, alcuni essenziali, alcuni no. Questi geni sono collocati in qualcuno dei nostri cromosomi, eh, questi geni possono interagire tra di loro, per cui abbiamo la tabella delle interazioni tra gene e gene che ci dice questi geni se interagiscono e se sì con quale diciamo così, forza, eh, con quale correlazione, diciamo così, è forte questa, interazio, questa, eh, questa interazione. Eh, la tabella classification in questo eh, tema d'esame non, non, non ci servirà. Hm? Ok, eh, partiamo quindi dall'inizio. Eh, L'inizio ci chiede che il eh, punto 1A, alla pressione del bottone crea grafo, si crei un grafo semplice, pesato, non orientato, i cui vertici siano tutti i geni essenziali. Quindi che, eh, li scopro dalla tabella Jeans andando a filtrare per il campo essential. No? Quindi il campo essential non è un campo booleano essenziale sì, essenziale no, ma è un campo di testo in cui ci può essere scritto essential, non essential, oppure un bellissimo punto interrogativo, ma in questo caso noi filtriamo solamente no, i campi, i, le, le, i geni no? eh, che eh, hanno la stringa essential all'interno del campo essential allora per far questo eh, possiamo partire dal dao e vediamo cosa già ci troviamo pronto nel nostro dao eh, dove è e nel dao abbiamo già un metodo set all che mi restituisce tutti io proporrei no, di modificare questo metodo Uh, anziché get all jeans lo chiamerei get all jeans e, e restituiamo solamente quelli essenziali ok quindi faccio un'operazione di copia e incolla di questo metodo e lo chiamo get all jeans ok dove la query la modifico leggermente estraendo solamente quelli il cui campo essential vale appunto alla stringa essential, quindi proprio per sicurezza questa era la query completa, la modifichiamo, where g, eh, essential uguale apici essential. E a questo punto saltano fuori solo più questi geni, sono 286, per facilità, visto che poi li devo schiaffare in una tendina, li metto in ordine crescente di gene. Così diventa più facile trovare il gene che mi serve all'interno della tendina, perché altrimenti me li trovo tutti eh, sparsi. Sono, sono ordinati per cromosome o che crociano. Ma diventa poi difficile trovarli quando faccio gli esperimenti. Allora, questa è la mia query modificata, la vado a riportare qui e il resto diventa praticamente identico, nel senso che comunque questa query mi dà degli oggetti di tipo jeans che contengono questi tre campi, gin ID, essential e chromosome, sapendo che essential in realtà sarà sempre uguale alla stringa essential. Fatto questo posso cominciare a lavorare all'interno del modello eh, creandomi l'elenco di tutti i geni essenziali. Direi che l'elenco di tutti i geni, tutti, tutti, non mi servirà mai no? in questo esercizio. Quindi eh, creiamo una variabile privata lista di jeans, quindi list come Jeans, lo chiamiamo essential jeans eh, e questa sarà... Eh, la lista in cui andiamo a memorizzare quelli che poi diventeranno i vertici del grafo diciamo che tutto questo, tutte queste operazioni che stiamo facendo no? Qui siamo partiti dal punto A, ma il punto A eh, è legato alla pressione del tasto crea grafo quindi eh, possiamo mettere un, un, que, que, la, la, la lettura di questi vertici all'interno di un metodo del model che servirà per creare il grafo quindi un metodo public crea grafo void crea grafo che come prima cosa quindi si andrà a leggere l'elenco di geni essenziali quindi si va a istanziare il DAO genes DAO DAO uguale new genes DAO e a questo punto semplicemente carica gli essential jeans da DAO.getEssentialGensim, il metodo che abbiamo appena fatto. No? Quindi in questo modo abbiamo eh, estratto quelli che saranno i vertici del nostro grafo. Eh, ovviamente questi però sono solamente i vertici, dobbiamo creare il grafo vero e proprio. Mh? E aggiungeremo questi come vertici del grafo stesso. Allora come era fatto il grafo? Andiamo a riguardare il testo, il testo ci diceva che il grafo deve essere semplice, pesato e non orientato quindi se non ci ricordiamo più, possiamo andare a ricontrollare la documentazione di JGraphT tanto per ricordarci dove erano, e nella user guide c'era questa bellissima tabella, noi vogliamo un grafo semplice, abbiamo detto non orientato ma pesato, quindi eh, self loop vuol dire no, gli archi saranno non orientati, quindi questa prima metà, eh, multi pages no, pesato sì, quindi underrect no no si sì, ce l'abbiamo qua questa riga qua, simple weighted graph questo è il grafo che serve a noi eh, quindi tornando in eclipse definiamo il grafo private graph prendendo da jgraph t che avrà come vertici dei geni oggetto jeans e come arco un arco pesato quindi default default weighted edge chiamiamolo grafo e quindi nel mio metodo crea grafo andrò a creare this.grafo uguale new l'abbiamo chiamato simple weighted graph L'abbiamo trovato qua nella documentazione, eh, che riceve come parametro la classe dell'arco, quindi default weighted edge.class. Ci vogliamo svegliare? Lasciamo il risveglio del nostro amico eh, al lago e noi andiamo avanti sull'esercizio. Eh, allora, simple weighted graph, qui devo fare l'import, ok, e eh, a questo grafo aggiungiamo i vertici, mm? quindi graphs, prendiamo il metodo di utilità che ormai conosciamo, add all vertices al grafo e come arco, Uh, scusate come elenco di archi la collection sarà esattamente quella di essential Jeans. ok, Beh, fin qua è facile Abbiamo, stiamo costruendo i vertici eh, potremmo già chiudere la prima versione del programma e testarla per non scrivere troppo codice prima di testarlo eh, quindi potremmo andare nel, nel, nel controller e attivare il tastino crea grafo che per ora creerà un grafo solamente con i vertici e senza archi eh, vale la pena di farlo così poi dopo ci concentriamo sul resto eh, allora una cosa utile che potevamo fare è restituire una stringa così il controller può stampare un messaggio che noi costruiamo qui dentro return string.format grafo creato con percento di vertici e percento di archi a capo e i vertici saranno this.grafo.vertexset.size e gli archi saranno this.grafo.edgeset.size questa abbiamo già scritto un certo numero di volte questa istruzione mm? avendo questo possiamo in incorporare quindi siamo saliti dal DAO al modello saliamo al controller ci mettiamo dentro il metodo crea, do crea grafo e eh, a questo punto semplicemente chiamiamo no? ci facciamo calcolare la lista di geni eh, no non ci serve ancora la lista di geni in realtà quindi per ora chiamiamo solamente messaggio come model.creagrafo e visualizziamo questo messaggio. Txt result append message. Ok, così proviamo il programma per la prima volta. Quindi questo si se chiama semplicemente il crea grafo, che grafo leggerà i vertici essenziali e li aggiunge al grafo stesso. Facciamo un run della classe main. Allora, questa è la nostra applicazione. Crea grafo. Non ci sono errori in console e mi dice che il grafo è creato con 286 vertici e 0 archi. Ecco, 286 coincide ovviamente con il numero di righe della nostra query. Quindi sembra che per ora ok, questa parte facile funzioni e quindi possiamo andare avanti qui abbiamo eh, di fatto risolto il punto A i vertici eh, e ci mettiamo a lavorare sul punto B allora, avendo risolto il punto A il mio istinto mi dice avendolo testato, visto che funziona il mio istinto mi dice fai un piccolo commit in cui gli dici ho fatto 1a ecco dice lo salviamo lì a scanso di eventuali errori successivi ok pass punto invece 1b è un arc, eh, dobbiamo aggiungere gli archi un arco collega due geni diversi solo se tale coppia appare nella tabella interactions Signorino archi di tipo cappio, cioè la connessione di un gene con se stesso. Quindi praticamente io dovrò prendere la tabella interactions, che è questa, e aggiungere un arco no? tra ogni coppia di gene, tra quelli essenziali chiaramente, che compaiono in questa tabella, ad esclusione dei del, del self loop. E poi cosa devo fare di questo arco? Beh, mi dice che questo arco dovrà essere pesato eh, con un valore che deriva dal valore assoluto della correlazione, quindi il campo correlation qua della tabella, eh, eventualmente raddoppiato, moltiplicato per 2, pari al doppio, se i due geni appartengono allo stesso cromosoma. Allora, il fatto che i due geni appartengono allo stesso cromosoma, me lo dice, eh, non me lo dice la tabella interaction, chiaramente me lo dice la tabella genes, dove vado a vedere per ciascuno dei due, cromosomi qual è, per ciascuno dei due geni perdon, qual è il cromosoma a cui appartengono. Um, ok, io adesso quindi devo estrarre una query che mi dia perlomeno per ogni coppia di gene id eh, sua, la sua, il valore della sua correlazione. Ok? <coughs> um, quindi potrei fare una query di questa tabella interactions e adesso a questo punto ho due, ho due possibilità, ho due scelte uh, la prima possibilità è di fare la query che mi restituisca solo ed esclusivamente um, i geni essenziali e quindi faccio una join con la tabella genes per estrarre solamente i geni che a loro volta sono essenziali eh, e così saranno, saranno già esattamente gli archi del grafo che mi interessano. Oppure, seconda possibilità, eh, estraggo tutti i geni e poi nel codice Java, nel caso in cui non siano geni essenziali, eh, li ignoro. Mm? Eh, eh, per sapere se sono geni essenziali oppure no, eh, io ho già la lista dei geni essenziali, quindi faccio abbastanza in fretta, perché è un'informazione che ho già. Mm? Eh, bye. In questo caso mi viene più forse naturale eh, questa seconda via, nel senso che facciamo una query semplificata, prendiamo tutte, eh, tutte le interazioni e poi le filtriamo nel codice Java, ma tanto per provarne una, di solito eravamo abituati a, fare, a cercare di fare il più possibile nella query, ma eh, chiaramente sono le due strade entrambe possibili quindi, in questo caso, vediamo se nel modello ho già un oggetto interactions non ce l'ho, e quindi mi creo un oggetto nuova classe che chiamo interactions così come la colonna il nome della colonna del database e in questa classe interactions metterò allora private string eh, come, come si chiamano questi campi della colonna si chiamano gin id1 e gin id2 mm? gin id 1 string gene id 2 poi avrò il campo type che è anche lui una stringa e poi avrò il campo correlation expression core private che è un double lo scrivo così alla java non con l'underline per convenzione. Ecco, su questa classe eh, noi abbiamo due scelte, no? quindi ricordiamoci quello che avevamo studiato quando abbiamo visto l'ORM, abbiamo due scelte, qui abbiamo due attributi okay, che sono delle chiavi esterne essenzialmente, cioè questo GIN-ID da, da solo non dice nulla, semplicemente è il codice, la chiave primaria del genere vero e proprio. Eh, e noi quindi quando andremo poi a creare il grafo avremo bisogno dell'informazione sull'oggetto gene che è il vertice del grafo, non solamente della sua stringa, okay? quindi dovremo a un certo punto di sicuro passare dal gene ID che è ciò che mi dà diciamo l'interaction all'oggetto all gene, quindi gene ID che è una stringa devo passare all'oggetto gene che, che corrisponde a quella stringa. Questo già mi fa capire che dovrò eh, inventarmi, dovrò costruirmi una un identity map, un ID map dei geni, dei geni essenziali, eh, in modo da poter passare velocemente dalla stringa al, eh, all'oggetto. Eh, allora, a questo punto mi chiedo, eh, è più comodo, ovviamente la risposta dipende, o la risposta sono entrambe, eh, è più comodo per me eh, avere un oggetto interaction che contenga dentro una stringa, Gini ID. Oppure sarebbe già più comodo avere un oggetto che contenga un gene, GIN1, e non l'ID. Cioè, a un certo punto dovrò passare dalla stringa del gene ID all'oggetto gene. Posso decidere se questo passaggio io lo faccio direttamente nel DAO per capirci, quando leggo i dati, oppure mi tengo la stringa e poi ogni volta che mi servirà il gene dovrò andare a fare eh, il lookup nella identity ehm, map probabilmente mi conviene la seconda via perché così ho gli oggetti gene poi dall'oggetto gene a passare all'id basta che io faccia un get dall'id a passare al gene invece è sempre più complicato perché devo portarmi dietro ogni volta l'oggetto idmap per fare la conversione inversa okay? quindi in questo caso io preferirei e vado a modificare questo codice memorizzare nell'oggetto interaction non le stringhe ma direttamente già gli oggetti se riusciamo a chiamiamo gene1 e gene2 che in questo caso sono più comodi da usare successivamente perché questi in realtà sono già oggetti vertici del grafo sono già i vertici del grafo quindi mi, mi risparmia poi un po in passaggio quando dovrò creare gli archi come sempre l'operazione va fatta di passaggio dalla stringa all'oggetto scelgo solo quando farla no? come mi è più comodo farla ok, su questa classe non c'è molto altro da dire quindi la completiamo sui metodi uh, source Mettiamo il costruttore e mettiamo i soliti getter setter per tutte le variabili. Ok, allora una volta che abbiamo questa classe eh, possiamo creare un metodo del DAO che popoli questa classe facendo una query sul database, ricordandoci che ovviamente. Eh, poiché questa classe deve contenere oggetti abbiamo deciso che contenga oggetti tipo gene avremo bisogno di dell'identity map per poter, per poter risalire quindi nel modello possiamo già direttamente prepararci l'id map per i geni essenziali in modo da averli diciamo così, sotto mano quindi abbiamo eh, private map string gene Essential Genes ID Map e questa mappa la vado a inizializzare chiaramente nel momento in cui ho letto i geni essenziali dentro la mia crea grafo quindi dentro la crea grafo io avevo costruito letto i geni essenziali e subito posso creare a questo punto la ID Map corrispondente New HMAP e la popolo semplicemente con un ciclo per ogni gene G che sia nei geni essenziali che ho appena letto dal database. Questo HMAP ha bisogno ancora dell'import. E allora semplicemente metterò nella mappa la, il link tra l'id. Quindi G.getGing che è una stringa e l'oggetto gene stesso. Eh, punto put. Ho dimenticato un pezzo. Siamo fin qua? Siamo d'accordo? Allora, questa identity map mi serve per fare la query nel database in modo da ottenere solo gli, gli, le interactions corrispondenti ai geni essenziali avendo già riferimento all'oggetto geni essenziale di prima di cui parlavamo prima. Quindi qua potremmo avere una nel DAO, qui vado nel DAO, ok, una lista di interactions. Interactions. Eh, la chiamiamolo get interactions e questa lista si prende in carico come parametro anche l'identity map dei geni calcolati prima perché mi serve per costruire gli oggetti di tipo interactions quindi eh, prendo una mappa string gene E la chiamo idmap anzi chiamiamolo jeans gene, idmap allora che cosa devo fare qua? beh Dovrò eh, fare semplicemente la query che mi dà tutte le interazioni string sql uguale select asterisco from interactions e, e poi mi faccio la solita trafila di istruzioni del, del JDBC quindi connection dbconnect.getconnection e poi il mio bel try in cui vado a verificare eventuali SQL exception e in tal caso comunicarle, Long time exception, eh, database error, poi X, che è uno dei tanti modi di riportare queste SQL exception va importato. Okay. e Adesso abbiamo le istruzioni vere e proprie, quindi creiamo il prepare statement dalla connessione con questa stringa SQL, eseguiamo, non abbiamo parametri da settare perché non ci sono punti interrogativi in questa query, abbiamo result set result set res uguale statement.executeQuery e poi normalmente appunto creiamo la lista, quindi creiamo la lista di interactions, chiamiamola result per pigrizia, new array list e dentro questo ciclo chiaramente while result.next andiamo a creare questi oggetti interactions bravo, aperta graffa, quindi qui devo creare gli oggetti interactions, eh, gli, per trovare gli oggetti interactions chiaramente devo andare a, a passare dall dalla stringa gin id all'oggetto gin stesso, quindi posso avere un oggetto ginx gene1 e genes ginx gene1 come prendendo la stringa che è result set.getstring di gin id1 quindi sto prendendo vediamo il database questa stringa qua gin id1 e eh, la vado a, a, diciamo così, a usare come chiave della mappa quindi gins id map punto get di questa stringa Così. ok quindi dalla query estraggo la stringa col gene id e dall'identity map trovo l'oggetto corrispondente a questo gene e la stessa cosa lo faccio col 2 trovo il gene 1 e il gene 2 a questo punto ho tutte le informazioni che mi servono per poter creare l'oggetto interactions ma anche per poter capire se questo oggetto interactions mi serve o no perché eh, Ricordiamoci che io ho fatto una select con tutte le interazioni, ma a me interessano solamente le interazioni tra i geni essenziali che erano quelli presenti nel grafo. E quindi vorrà dire che questa, ma, questa get sulla mappa a volte avrà, andrà a buon fine, a volte no, nel senso che a volte trova effettivamente questo gene perché era tra quelli essenziali che ho letto prima, a volte non lo troverà e quindi la get quando non trova nulla non dà nessuna eccezione ma restituisce un null. Quindi, questo è anche il trucco che mi può servire per dire: eh, io so, devo aggiungere diciamo così, un, inter un interaction, quindi aggiungerò poi un arco se e solo se gene 1 e gene 2 sono entrambi diversi da null e sono diversi tra di loro anche perché abbiamo diciamo così, il vincolo di non voler aggiungere degli, dei loop ammesso che saltino fuori dalla query, che ci siano nel database. Quindi, prima di aggiungere l'oggetto interaction, dovrò controllare se gen1 è diverso da null. e gin2 diverso da null e i due sono diversi tra di loro quindi GIN, not, gin1, gin1 equals gin2 allora se è così posso creare l'oggetto interactions e aggiungerlo al mio risultato ok? Uh, quindi result.add new interactions dove i, i parametri sono il gene 1 che ho appena calcolato il gene 2 che ho appena calcolato il terzo è la stringa che mi dà result set uh, type se non sbaglio si chiamava type fatemi controllare Sì, type e poi l'ultimo è un double che è result set.getDouble ho dimenticato getString getString result set.getDouble della colonna che si chiama copiamo la giusta expression underscore core expression core andiamo a capo qua punto e virgola Okay. Quindi qua abbiamo controllato che questo arco deve essere aggiunto perché il gene 1 è tra i geni essenziali perché l'abbiamo trovato nell'idmap, il gene 2 è tra i geni essenziali perché l'abbiamo trovato nell'idmap e non sono lo stesso gene, allora creo un nuovo oggetto di interaction con tutti i campi che mi servono. Eh, questo if ovviamente potevamo evitarlo, non, ser non sarebbe servito se avessimo complicato un pochino di più la query quindi avessimo fatto qua una join con i geni per dire ok solamente ehm, eh, scelgo solamente l'interaction i cui i geni coinvolti siano già essential quindi lo potevo fare in SQL questo filtro io così l'ho fatto in Java ma come dicevo è uguale mentre l'operazione di passare da stringa a oggetto gene io ho scelto di farla nel DAO, se decideste di non farla nel DAO e quindi nell'oggetto in Interaction restare la stringa, questa operazione la farete poi quando dovrete aggiungere gli archi al grafo, perché avrete la stringa in mano dentro l'oggetto diciamo Interactions, ma poi dovrete cercare il vertice del grafo corrispondente. Mario mi chiede se dobbiamo raddoppiare il peso, se hanno stesso cromosoma, io questo lo farei nel model. Questo, questo metodo del DAO lui mi dà la tabella di interazione, mi, mi legge la tabella del database con quel vincolo lì che chiaramente i geni devono essere compresi nella mappa. Poi quando vado a creare l'arco vado a controllare il peso, eh, e quindi il codice che assegna il peso preferisco vedermelo nel model. Hm? Ok, vediamo qua. Allora, qui questo dovrebbe essere quasi finito, dobbiamo restituire il risultato. Hm? Return result, e ovviamente chiudiamo la connessione close. Mm? Se volessimo fare qui più complicata dobbiamo fare un join per ogni, sì, dovrete fare un joint a tre tabelle, eh, servirebbe fare, se vogliamo possiamo farla, tanto è una cosa di un secondo. Eh, dovremmo fare un select, vediamo se riusciamo a fare un po' più grande select. Asterisco from, uh, from non solamente interactions ma anche jeans una volta g1 e jeans due, due volte, il secondo jeans, in cui dobbiamo andare a, a vincolare che uh, interactions.jeans id1 uguale g1.ginid, and g1.essential uguale essential, e poi faccio lo stesso controllo sul G2, and interaction.ginid2, vado a pescare il, il gene corrispondente dalla tabella G2, Deve essere ovviamente un'istanza un diversa dalla tabella, perché altrimenti un gene non può essere contemporaneamente l'id1 e l'id2. E quindi scelgo solamente interactions.interactions. Interactions. Non mi servono i campi di genes, mi servono solamente i campi di interactions, e dovrebbe bastare così. Quindi in questo caso ho un elenco di interaction che sono 1200 rispetto alle vabbè no attenzione devo mettere un distinct perché sono troppe ok ne sono 231 sulle 900 totali ok quindi questa è la, sarebbe la query che abbiamo chiamato più complicata che mi eh, devo ancora aggiungere un pezzo se voglio essere, che siano a parità di funzionalità che eh, interactions.gid1 sia diverso da interactions.gid2, hm? forse non ce n'erano. Vediamo subito: da 231 ah no, ce n'erano perché scende 216 quindi questa query qui mi avrebbe evitato di. Eh, scrivere questa if, o l'una o l'altra, cosa preferite. Ok, abbiamo il risultato, possiamo andarcelo a consumare nel modello. Nel model siamo dentro CreaGrafo, abbiamo appena creato i, i vertici qua, e adesso invece ci pensiamo qua in mezzo a creare gli archi, che arriveranno ovviamente dalla lista di Interactions, che chiediamo immediatamente al DAO get DAO ah non ho salvato scusate devo salvarlo così mi, mi vede la funzione che si chiamava getInteractions appunto getInteractions l Ho dimenticato, archi, chiamiamola archi, questa lista, get interactions, che riceve come parametro l'idmap dei geni essenziali. Uh, il... Giuseppe mi sta chiedendo, il campo type è un dato ridondante perché i genes presentano già al loro interno il campo chromosome? Allora, è un campo che non ci serve sicuramente, qui noi abbiamo un campo type nell'interaction, che è il tipo di interazione che non ci serve. In realtà anche i geni a loro volta hanno un campo, no, non si chiama type, eh, è un campo che non ci serve, ma non c'entra niente col, geni, col, col numero di cromosoma che avevamo nella classe gene, che okay? sono due informazioni separate. In questo caso eh, stiamo leggendo questa colonna, in realtà questa colonna non ci serve a nulla però mh, a me talmente poco diciamo, se fossero 27 campi e me ne servono 3 allora vabbè ne metto 3 ma visto che mi servono 3 campi e ce ne sono 4 io preferisco fare il metodo che lega tutti e 4 così se un domani dovessi eh, estrarre no, dei, dei, eh, fare delle query diverse io l'oggetto interaction ce l'ho già completo poi nel nostro caso nel nostro esercizio questo campo type l'abbiamo letto l'abbiamo memorizzato ma non ci serve quindi abbiamo fatto un epsilon di lavoro in più ma mh, avviamo la classe interactions che è completa e pronta diciamo così per, per altri casi ma anche, la, anche, la, cioè anche il metodo del DAO no? se, se cambiassimo un attimo questo criterio potremmo usarlo cioè, in, in senso generale anche in altri esercizi però come sempre come dicevo se fossero tanti campi in più allora magari non mi prendo la briga di leggerli se non mi servono però in questo caso mi, mi costava poco avere già questa è una classe che posso riusare anche in altri casi. Mentre invece per quanto riguarda i cromosomi, sì, devo fare questa operazione di andare a leggere dentro il gene qual è il cromosome. Allora, gli archi da aggiungere sarebbero questi, ma io l'arco lo devo aggiungere o col peso dato dalla tabella Interaction oppure col doppio del, del suo peso. E questo lo vado a vedere per, controllando se il numero di cromosoma dei due geni di partenza e arrivo del grafo è lo stesso oppure no. Quindi, prima di aggiungere l'arco al grafo, devo andare a controllare l'uguaglianza o meno dei cromosomi. Quindi, eh, no, prima devo fare un ciclo. For uh, interactions, a, due punti, arco, due punti archi, se arco.getGene1, gene ricordiamoci che è l'oggetto gene, Punto che è il in numero intero, è uguale all'altro cromosoma, quindi arco.getGene2, che è il punto d'arrivo dell'arco. Punto get chromosome. Allora, se sono uguali, allora dovrò aggiungere un arco col peso doppio. Va bene. Eh, Graphs.addEdge edge. No, no. Add edge. Uh, uso la metodo di utilità edge per riuscire a inserire un'istruzione sola sia l'arco che il suo peso altrimenti mi serviranno due istruzioni ma sono pigro quindi dis.grafo, il primo parametro è il grafo sempre il secondo parametro è il vertice di partenza non ricordiamoci add edge che cosa fa vieni su Uh, grafo, vertice di partenza, vertice di arrivo e il peso dell'arco mm, sono i quattro parametri che mi servono quindi grafo di partenza arco punto, il vertice di partenza è arco.getGene1 il, il vertice di arrivo è arco.getGene2 e il peso sarà ovviamente arco.get expression correlation per 2 altrimenti Altrimenti i cromosomi sono diversi, allora farò esattamente la stessa cosa senza il per 2, senza moltiplicare per 2. Grazie, mi avete ricordato che in realtà devo fare il valore assoluto di questo peso, quindi è mat.abs, mi ero dimenticato, mat.abs di tutta questa cosa qua. E anche qui la stessa cosa, mat.abs di questo. Quindi valore assoluto delle, della correlazione oppure valore assoluto del doppio della correlazione. Vediamo se funziona, quindi riavviamo il main. Abbiamo il solito creagrafo che ci dice che abbiamo 286 vertici e 213 archi, andiamo a vedere se negli esempi questi numeri quadrano, 286 e 213 sì, quadrano. adesso. Non siamo sicuri che il valore numerico dei coefficienti dei pesi degli archi sia giusto, infatti se avessi dimenticato il valore assoluto, come mi avete fatto notare, sarebbero venuti esattamente il numero giusto di archi, ma il loro peso sbagliato, ma me ne sarei accorto dopo. Allora, con questo abbiamo finito il punto, direi, A2B ah, e anche 2C anche perché non è che si potessero fare gli archi senza, senza considerare il peso, okay? Quindi un arco collega due geni, rileggiamolo per verificare che non abbiamo dimenticato nulla, un arco collega due geni diversi solo se tale coppia appare nella tabella Interaction, Signor gli archi tipo Cappio, l'abbiamo fatto. Eh, per definire il peso si parte dalla correlazione e si considera il peso parte al valore assoluto se i due geni non appartengono allo stesso cromosoma, oppure il doppio del valore assoluto se i due geni appartengono allo stesso cromosoma. Ok, quindi abbiamo chiuso il... Punti B e C dell'esercizio del 1 e come ormai sappiamo, un piccolo commit ci aiuta. Ok, qui dobbiamo aggiungere la classe interactions: eh, punti 1B e 1C, ok. Andiamo avanti. Come ha fatto a evitare Giorgia? Eh, come ha fatto a evitare di prendere sia la coppia GN1, GN2 che la coppia opposta GN2, GN1? Buona domanda, non l'ho evitato, non ho, fatto, non ho fatto nulla di particolare per evitarlo. Quindi cosa capita in questo caso? In questo caso cosa capita se, il mio, se nella mia query mi trovassi sia la coppia che la coppia inversa? Eh, che la quindi dentro archi mi ritroverei due volte la stessa cosa col, col, ehm, con i due geni scambiati. Allora, prima di tutto eh, la correlazione sarà uguale. Mm? Nel caso in cui trovassi, se andate a vedere la tabella, eh, chiaramente se gene 1 gene 2 avesse una correlazione e gene 2 gene 1 avesse una, una, un valore di correlazione diversa sarebbe un problema perché concettualmente non, non avrebbe senso no? per quello che stiamo facendo. Uh, se una tabella comparisse mh, verifichiamo che hanno lo stesso peso ma dal punto di vista del, dell'uso del grafo cosa faccio? Io, cioè, io aggiungo un arco da gene 1 a gene 2 con un suo peso poi quando troverò l'arco al rovescio farò un, nuovamente un altro add edge okay? uh, il metodo add edge che è qua, G eh, diciamo così, il metodo graphs.addage non è altro che un metodo di utilità, che a sua volta chiama il metodo addedge. E eh, cosa dice? Leggiamo il testo, crea un nuovo arco nel grafo che va dal vertice sorgente a quella destinazione e ritorna all'arco creato, Vabbè. Alcuni grafi non permettono la molteplicità degli archi, quindi stiamo cercando di aggiungere una seconda volta lo stesso arco, in questi casi il grafo già contiene un arco e allora questo metodo non cambia il grafo e ritorna null. Quindi in questo caso, eh, hai fatto bene a porti il problema, in questo caso sto sfruttando il fatto che edge, se cerco di aggiungere una seconda volta un arco che già esiste, semplicemente non fa nulla, non segna gli errori e... Se volessi andare a vedere, ritornerebbe null, ma se no, eh, semplicemente non aggiunge, non modifica l'arco precedente e non, e non, e non segnala errore, non dà eccezioni. Okay? Quindi, questo succede sia sull'advertex che su, sull'add edge. Se aggiungete qualche cosa che già c'è, lui non lo fa, semplicemente ignora l'operazione questo è il grafo, essendo il grafo non orientato, il grafo lo sa che se io ho inserito l'arco AB e cerco di inserire l'arco BA è lo stesso grafo, eh? questo è un lavoro che fa la, il, la classe grafo da sola, se il grafo fosse invece un grafo orientato chiaramente AB e BA sarebbero diversi, ma il problema non si porrebbe. Okay? quindi in questo caso ho ignorato il problema eh, perché so che ci pensa già il grafo a ignorare i doppioni eventualmente si dovessero presentare, se volessi evitarlo allora basta eh, Il solito trucco di eh, rendere Asimmetrica questa query E quindi aggiungere qualcosa del tipo And geni di 1 Maggiore di geni di 2 Ok? Eh, quindi ad esempio nella query tra più complicata che avevamo fatto Anziché dire Che mi, mi basta che i due geni Siano diversi, anziché diversi Scrivo maggiore e così automaticamente Escludo no, metà delle coppie N Nel nell'ipotesi in cui eh, nel database ci fossero tutte le coppie possibili e immaginabili mm. però in questo caso devo dire che non, non ci avevo pensato ma per fortuna non dà problemi perché il grafo ignora l'operazione mm. um, prima di mettere un maggiore qui e un minore bisognerebbe verificare che effettivamente nel database ci fossero tutte le coppie perché se, se ci sono alcune coppie ma non tutte allora è un problema perché che io metta maggiore ne escludo alcune, metto minore ne escludo altre. Allora dovrei comunque prenderle tutte e poi cancellarle dopo. Eh, non ci sono, eh, Mario mi dice non ci sono tutte le coppie, solo tre sono doppie, quindi siamo nel caso peggiore in cui non siamo sicuri, non sono assenti, Lui Mario ha fatto la verifica, eh, non sono assenti i doppioni, ma non sono neanche completi, non ci sono neanche tutti. E, e quindi in realtà non ce la caviamo semplicemente solamente sparigliando la query quindi in quel caso se volessimo, se fossimo preoccupati del problema e non ci ricordassimo che get edge in realtà non si, non, non si preoccupa, non crea problemi, dovremmo prima di aggiungere l'arco fare un controllo in più no? eh, fare un get edge nel grafo, get edge per trovare se eventualmente esiste già un arco tra questi due tra i due geni tra cui lo stiamo per aggiungere. In qualunque ordine, perché essendo il grafo non orientato, la get edge è già abbastanza furba no, da riuscire a capirlo. Ok, eh, andiamo avanti, ci manca ancora un pezzettino per finire il punto 1, che ci manca essenzialmente il punto DE. Il punto D è banale, ci dice permettere all'utente di selezionare dal menu a tendina uno dei geni presenti nel grafo, questa tendina gene che finora non abbiamo ancora popolato e quindi la popoleremo ma abbiamo già dalla, dalla lista dei geni e poi questo bottone geni adiacenti che eh, stampa l'elenco dei geni adiacenti a quello selezionato e il relativo peso in ordine decrescente di peso mm. come sempre la roba più pallosa <ride> sarà fare il decrescente di peso ok ehm. allora popoliamo la tendina per popolare la tendina andiamo nel nostro controller controlliamo che la tendina si chiama combo box geni e specifichiamo che contiene oggetti tipo jeans ecco una cosa che avrei voluto ho pensato, Scusate, ho pensato prima quando scrivevo eh, eh, quando scrivevo il DAO che ho detto devo controllare, poi non l'ho fatto il metodo equals qui mi sono fidato dell'implementazione di equals della classe gene, ma la classe gene non l'ho scritta io era già nel progetto, quindi andiamo a verificare solo che faccia la cosa giusta eh, che stia facendo il confronto giusto e già che ci sono, controllo la classe to, il metodo toString così verifico cosa andrà a finire nella tendina allora, la classe genes ha un metodo equals definito? sì, questo metodo equals lavora bla bla bla confrontando solamente il gene ID vedete che alla fine delega all'uguaglianza del gene ID dopo tutti i controlli di rito, che uno non sia nulla, eppure l'altro ne è, eccetera, eccetera. Quindi l'uguaglianza, questo c'era già di fatto nella classe jeans, però eh, vale la pena controllare perché magari qualcuno ha definito un, un criterio di uguaglianza che non è quello che mi serve. In questo caso l'uguaglianza dei geni è l'uguaglianza del loro ID, che è perfetto, e il metodo toString, il to string ritorna ah, solamente il gene ID, quindi va già bene, la stringa col GIN-ID senza tutte le altre informazioni. Quindi mi va bene perché questo è proprio quello che voglio vedere visualizzato nella tendina. Quindi eh, va bene che dentro la combo la riempio di geni e, e quando, dopo la creazione del grafo, e quindi quando avendo creato il grafo posso conoscere l'elenco dei geni, posso anche popolare questa tendina devo però chiedere al modello di darmi i geni, la lista di geni essenziali, quindi bisogna eh, aggiungere un, almeno un getter per essential genes vabbè qui sono pigro perché ho usato eclipse per farmi creare semplicemente questo metodo no, che che in cui il modello restituisce la lista dei geni essenziali che il controller userà ovviamente per popolare la tendina, quindi in questo caso abbiamo che combo dei geni combo geni.getitems ok.add all di che cosa? di model.getessentialgenes e mi ricordo attenzione di ripulire la tendina nel caso il metodo venisse chiamato più di una volta C, combo, geni, qui questo miscuglio di italiano e inglese Clear okay, prima di aggiungere le voci della tendina Mi sincero che non, non ne contenga già Perché altrimenti rischiamo di aggiungere molte Quindi facciamo un run Non dovrebbe essere cambiato molto Crea grafo e a questo punto mi dovrei popolare la tendina con i geni in ordine alfabetico. Ok, questo sarebbe il punto D, andiamo avanti, è semplice che possiamo andare avanti, sul punto E, alla pressione del bottone geni adiacenti stampare l'elenco dei geni adiacenti a quello selezionato e il relativo peso, in ordine decrescente di peso. Allora in questo caso mi servirà una piccola classettina che contenga l'oggetto gene e il suo, il suo peso per poter stampare essenzialmente questa, questo elenco che vediamo sotto nell'esempio, nome gene e peso. Quindi mi serve una classe che contenga questi due elementi e me la devo, me la devo creare. E vabbè, sarà una classe che crea un modello, chiamalo adiacente. Questa classe adiacente conterrà private uh, g un gene, gene e un double, che è il peso, peso dell'arco. Basta, quindi uh, le do il costruttore e il get resetter. E poi ricordiamoci che questo elenco dovrà essere stampato in ordine decrescente di peso. E quindi già che ci sono posso rendere questo oggetto comparable implements, comparable, di adiacente. Definisco già un comparatore in modo che poi sia facile diciamo così, ordinare liste di questi oggetti da automaticamente per peso decrescente quindi mi faccio aggiungere il metodo compareTo in fondo dove il confronto sarà tra eh, punto peso, punto to other.peso col meno davanti Metto le parentesi tonde così si vede meglio, perché eh, mi serve l'ordinamento inverso, l'ordinamento contrario, quindi eh, potrei fare compare to tra other e dis però eh, per mantenere cioè, così più, più leggibile essenzialmente il pattern uguale dis compare to other e però ci metto meno davanti perché voglio eh, diciamo l'ordinamento inverso anziché l'ordinamento decrescente anziché quello crescente. Um, ok, fatto questo, ecco, voglio solo uh, citarvi un errore da evitare, ok, che è un po' una trappola, alcuni l'abbiamo già visto via Telegram con alcuni, um, verrebbe da fare così, return dis.peso meno cioè, in fondo devo ritornare un valore positivo se il primo è maggiore del secondo, un valore negativo se il secondo è maggiore del primo, un valore nullo se sono uguali. E allora, sono due numeri, peso dell'uno e peso dell'altro, sono due numeri e posso fare la sottrazione. Ok? Allora, questo funzionerebbe perfettamente se fossero numeri interi. Ma questi sono dei double. E il risultato di compare tu invece, è un int. Allora, ciò che succede qua, quando faccio questo, è che in realtà sto facendo la sottrazione e poi questa sottrazione la converto in intero, viene troncata, convertita automaticamente in intero. Allora, questo è un problema, perché se noi abbiamo che il peso 1 fosse 0.7 e il peso 2 fosse 0.5, la differenza di 0.7-0.5 fa ovviamente 0.2, però questo 0,2 viene troncato a 0, anzi 0 intero, e quindi 0,7 e 0,5, anziché dire che 0,7 è maggiore a 0,5, il 2 direbbe che sono uguali. Okay? Eh, il valore positivo verrebbe solamente se, se la differenza tra questi due double fosse una differenza maggiore dell'unità, quindi se uno fosse 70, l'altro fosse 73, va bene. No? Però solo se questa differenza fosse maggiore dell'unità. Se la differenza tra questi double è minore dell'unità, allora il troncamento intero confonde, cioè vanifica il confronto. E mi dice che tutti gli elementi che, eh, tra l'altro in cui il dis è maggiore dell'ader, vengono arrotondati a zero. Tutti quelli in cui invece il dis è minore dell'altro vengono rotolati a meno 1, quindi non sta neppure dicendo, guarda, le differenze minore dell'unità non le considero. Se fosse leggermente positiva la considero uguale, se fosse leggermente negativa le considero minore. E quindi poi l'algoritmo di ordinamento che userà questa informazione, che non è affidabile, sicuramente mi darà fuori dei risultati sbagliati. Ok? Questo è il motivo per cui non ho usato questa formula, con i double non funziona, okay? ehm... e ho semplicemente delegato il compareTo della classe double e questo è il motivo per cui distinto questo eh, attributo peso l'ho chiamato double con D maiuscola come oggetto e non double minuscolo perché così potevo attingere al metodo compareTo. Eh, nella chat Francesco mi sta dicendo ma potrei fare if peso 1 peso, cioè adder.peso maggiore di dis.peso, ritorno meno 1, certo che puoi farlo, però hai tre casi, no? se questo else ritorna più 1, else ritorna 0, quindi però devi eh, esplicitamente controllare, fare i tre, almeno due dei tre controlli, poi è il caso else che ti prende l'altro, quindi sicuramente puoi farlo a mano. Però, come sempre, se noi riusciamo a delegare qualcuno che già lo fa, è meglio. Ricordiamocelo solo. Eh, questo è, così, è, è un errore abbastanza ingannevole, perché tu lo leggi e dici, ma sì, è ovvio, è, è cosa giusta, però questo quest arrotondamento in intero eh, mi, mi frega, essenzialmente. E ciò che ottieni è che poi il programma non dà nessun errore, ma l'ordinamento viene fuori sbagliato. E dici, ma perché? Ho non ho sbagliato niente, e invece quindi è un dettaglio che valeva la pena secondo me ricordare ok, eh, oppure vi fate gli if se, se non vi fidate della classe double um, ok, torniamo al nostro, allora, allora abbiamo fatto questa classe adiacente eh, che ci servirà in un metodo del modello che dobbiamo implementare per poter eh, diciamo così, rispondere a questo bottoncino che si chiamava geni adiacenti quindi possiamo a questo punto fare questo nostro metodo public lista di adiacente e chiamiamolo get geni adiacenti a un determinato gene g public. Ok. Ehm, allora, beh, questo è semplicissimo, nel senso che io basta basta che prenda allora scusate, rispondo solo a Cristiano prima di andare avanti che mi dice ma dov'è che ha raddoppiato il peso dell'arco? Il peso dell'arco l'ho raddoppiato qua quando ho creato l'arco quindi quelli che chiamo adiacenti adesso non sono la tabella delle adiacenze nel database, sono già gli pesi, già diciamo gli archi del grafo che sono stati raddoppiati quando necessario nel momento in cui ho inserito l'arco Ok, ehm, torniamo qua, get geni adiacenti, allora parto da un gene, devo trovare tutti quelli adiacenti, questo me lo dice al volo il grafo, basta che io vada a chiedere al grafo, ehm, dunque, graphs, get, oppure, eh, neighbor, Neighbor list of, questo è un modo semplice, mi dà da già dato un vertice, la lista di vertici che sono vicini al vertice specificato, eh, poiché il grafo è un grafo non orientato, non ho gli outgoing o i, cioè i successor list o i predecessor list, ma ho semplicemente i neighbor list, ehm, che sono tutti vicini indipendentemente dall'ordine del, del, del vertice. Del, dell'arco, perché l'arco non ha un ordine, no? quindi dis.grafo e il vertice di partenza g. Cosa fa d'neboli store? Mi restituisce una lista di geni, una lista di vertici. Okay? Lista, facciamo i vari passaggi. I vicini sono questi. Adesso io per ciascuno dei vicini devo costruire un oggetto di tipo adiacente in cui ci metto il vicino e il suo peso, perché il Nervor listore mi dà solamente i vicini non mi dà i pesi. E va bene, allora creo una nuova lista, for, um, lista di adiacenti, che è il mio risultato, che voglio calcolare. New ArrayList, così. E per ogni vicino, James, v vi due punti vicini, per ogni vicino v, vi, i cini, eh, aggiungerò un nuovo, perché questo non lo conosce? Non conosce ancora la list. No? Per ogni vicino, creerò, aggiungerò un nuovo eh, elemento alla, casella, alla lista adiacente, quindi result.add, un new adiacente che come primo parametro ha il gene vicino e come secondo parametro ha il peso e il peso ce l'avrò da graphs.get graphs get edge weight no, edge weight edge weight non ce l'ho qua vabbè devo prendere grafo.get ah il dentro gra... grazie Sapevo che... ricordavo che ci fosse ma this.grafo .get edge weight eh sì però devo chiaramente prendere l'oggetto edge sempre da grafo.getedge dal vertice di partenza che è G al vertice di arrivo che è V mm? ok allora getEdge mi dà l'arco che collega G che è il gene selezionato eh, dall'utente a V che è uno dei vicini questo è l'arco poi estraggo il peso dell'arco e lo metto dentro adiacente ok Probabilmente se avessi eh, trovato non, non, i vicini, non i vertici vicini, ma i, gli archi vicini sarebbe stato più semplice, ma è uguale. A questo punto ho dentro Result la lista di questi oggetti adiacenti e devo semplicemente eh, ordinarla, collections.sort di Result, e restituirla al controller. ok allora a questo punto questo get, get perché non ti piace mm. ah perché non ho salvato di accente secondo me vedi che adesso gli piace eh uh. Dunque, Alessandro ci dice, io l'avevo fatto in un modo diverso, in chat, e ci dice, dunque, outgoing edges, liste di adiacenza verges. Sì, è uguale, lui ha, ha, aveva, nel, adesso lo possiamo scrivere anche qua, solo per poterlo leggere meglio, eh, magari qua in fondo. Uh, questo è il codice che ci, ci, ci, ci propone Alessandro eh, esatto, concettualmente è la stessa cosa la differenza è che anziché eh, prendere l'elenco dei vertici adiacenti lui prende l'elenco degli archi collegati e poi ovviamente è più facile per lui prendere il peso dell'arco perché ha già l'oggetto arco che ha chiamato D eh, ci vuole un pochino di più per prendere invece il, il vertice di destinazione e quindi deve chiamare Get Vertex dall'altra parte um, due note su questo codice, già che ci siamo io anziché getOutgoingEDGes, avrei um, semplicemente scritto Edges Of in questo caso è uguale, però gli Outgoing e gli Incoming sono pensati più per i grafi orientati questo è un grafo non orientato, quindi ha più senso scrivere Edges Of tutti poi in realtà mi, mi restituisce esattamente gli stessi no? Eh, perché il grafo è furbo e lo capisce, eh, però è più chiaro a dire, beh, so che il grafo è non è orientato e quindi mi servono tutti gli archi. La seconda cosa eh, è che, vabbè, tu hai fatto la scelta di mettere dentro l'oggetto adiacenza la stringa GIN ID, mm? eh, io invece ho fatto la scelta di mettere eh, direttamente l'oggetto GIN. Perché? Ma no, perché non si sa mai se ho l'oggetto ho tutte le informazioni, se invece ho solo una stringa magari eh, mi mancano delle informazioni se dovessi usarle no? quindi io preferisco sempre quando posso portarmi a spazio oggetti e non stringhe stringhe sono proprio l'ultima razza prima di stampare, allora metto una stringa. Mario mi chiede se in un grafo orientato fare get edge da G1, G2 e get edge G2, G1 è la stessa cosa? sì, nel senso che ti restituisce lo stesso oggetto di tipo edge attenzione che quell'oggetto di tipo edge non è detto che sia orientato nell'ordine che vuoi tu quindi se fai get edge G1, G2 Può venirti fuori un oggetto edge, il cui source sia G2 e il cui target sia G1. Magari perché ti dà l'arco così come è, com è stato memorizzato dentro il grafo. Però, in un grafo non orientato, eh, la ricerca la fa comunque, automaticamente lui, nei due versi. Poi ti ritorna un oggetto arco che, non, che tu non sai come è orientato, e allora il source e il target coincideranno con il primo e il secondo, oppure il secondo, il primo argomento e secondo dei casi, ma te lo trova. Simone mi dice, con il ciclo su edges of ho aggiunto le adiacenze con add new adiacenza grafo, get edge source, get edge target. No, questo non è corretto, eh, quello che mi dice Simone, adesso vi scrivo qua la sua linea di codice, eh, proprio per quello che stavamo commentando insieme a Mario, ehm, perché source e target sono sicuramente il gene 1 e il gene 2. Okay? Eh, però non sappiamo quale dei due sia, quindi può darsi che il source sia quello che io ho chiamato G e il target sia quello che io ho chiamato V, cioè il vicino, oppure il source sia V, sia il vicino e il target sia G eh, quindi eh, così sicuramente lo, li memorizzi entrambi, però quando dovrei stamparli non so cosa fai eh, ma non devi prendere sempre il, i vari target perché in alcuni casi l'arco può essere diciamo, memorizzato al contrario Okay? Quindi in questi casi c'è proprio questo metodo qua come get vertex che ci fa già questo lavoro dicendo che okay, io questo vertice ce l'ho, o il vertice, o l'arco, dimmi qual è l'altro vertice. E ci pensa già lui a considerare l'arco nelle due direzioni possibili. Quindi questo dipende appunto se in fase di stampa facevi questo controllo oppure no ok, eh, prov lo proviamo perché forse non l'abbiamo ancora provato, vero? allora crea grafo ne scelgo uno ah da, certo perché nel controllo non ho ancora scritto nulla ho solo chiacchierato giù deni adiacenti dovrò ottenere genis g uguale combo geni.getValue, controllare se g è null, in questo caso stampiamo un errore, errore eh, scegliere un gene. E boh, return, altrimenti andiamo avanti e eh, prendiamo la lista degli adiacenti, che sono i vicini adiacenti, va, chiamiamo adiacenti, scriviamolo in italiano se riusciamo, allora facciamo un po' di import che mancano, java.util, model.adiacente, uguale model.get geni adiacenti del nostro g e a questo punto possiamo stamparlo allora attenzione è una lista non è detto che questa lista esista cioè non è detto che contenga degli elementi quindi andiamo a controllare if adiacenti.size uguale 0 e dirò che non ce n'è nessuno Txt result. Punto, append text, nessuno. Marren. mettiamoci magari un messaggino sopra. txtresult.com'è com'è che diceva l'esempio? Geni adiacenti a due punti, no? append text, geni adiacenti a due punti. E il nostro g a capo allora se questa lista è vuota dico nessuno altrimenti eh, ovviamente dovrò fare un piccolo ciclo per stampare ciascuno di loro for eh, adiacente a ah, due punti adiacenti dovrò txt result.appentext stamperò eh, il gene quindi a.getGene poi sp uno spazio e il valore del peso get eh, peso Ok, riproviamoci adesso. Crea il grafo, scelgo il primo. Genere adcente è il primo, nessuno. Scelgo il secondo, che era anche uno di quegli esempi, dell'esempio. Genere adcente è 234074. c'è 234 735 con peso 0,63. che corrisponde. Scelgo un altro di quelli dell'esempio, magari quello in fondo che ha tre adiacenti, è 234194. 4. 4, 4 eccolo qua, che ha, ah, qui non sono andato capo comunque, 2, 3, 4, 4. c'è 229 con 167, poi c'è il 123 con 064, e il 129 con 0,33 direi che quadra, a parte gli a capo che, che ho dimenticato di inserire ma li mettiamo subito perché facciamo in fretta farlo get peso più a capo qua. ok ehm, Corinci dice guarda che devi controllare anche che il grafo non sia nullo Effettivamente eh, sì, nel senso che se io provassi con un programma appena lanciato, ah, vabbè, eh, però in realtà non riesco, io ho fatto il controllo, no, il problema è, è se io cerco di chiedere geni adiacenti prima di aver fatto crea grafo, il grafo è ancora nullo e quindi non, non funziona. In realtà se il grafo è nullo la tendina gene non contiene nulla e quindi mi, mi blocca prima con l'errore scegliere un gene, quindi per fortuna in questo caso non mi dà eccezione, però per, per sicurezza si potrebbe fare un controllo in più, eh, che se il grafo è nullo, chiaramente, in teoria questo bottone qua gene decenti lo potremmo disabilitare e abilitare solamente dopo il crea grafo, questa sarebbe la soluzione più pulita in assoluto. Okay? Eh, quindi fare in modo che il bottone si possa premere solo se il grafo è stato creato però perlomeno in questo caso non, mi, mi ero onestamente dimenticato di controllarlo, ma per fortuna in questo caso non mi dava eccezione. Altrimenti avrei dovuto avere, aggiungere un metodo al model che mi dica il grafo è stato creato, sì oppure no, perché ovviamente il controller non sa, non conosce l'oggetto grafo, mh? E, e quindi devo chiedere a, al model non di darmi il grafo, perché il grafo è giusto che non esca dal modello, eh, ma di darmi almeno il come si dice, eh, l'informazione booleana, se ok, grafo creato, ok, sì oppure no. Va bene, direi che questo conclude il punto 1 dell'esercizio, e quindi merita un commit di festeggiamento. Quindi abbiamo fatto anche il, i sottopunti D ed E del punto 1, e direi che siamo in perfetto orario per fare una pausa e quindi occuparci poi del punto 2 che è la simulazione in questo caso nel, nel, nella seconda ora mm. questo esercizio qua come avete visto beh, forse era più, non dico più facile perché quello della volta scorsa non è che fosse difficile forse era un pochino più eh, breve rispetto a quello della settimana scorsa eh, perché c'erano meno query da fare in pratica, no? c'erano meno bottoni, meno azioni dell'utente da gestire, quindi alla fine c'erano meno, meno passaggi. Eh, poi, se vi ricordate, la settimana scorsa la ricorsione è stata molto veloce da implementare perché erano veramente poche righe, magari non da pensare, questo lo sappiamo da implementare, mentre la simulazione che ci aspetta nella prossima ora... Invece richiede un pochino più di codice, non di difficoltà, ma di codice sicuramente. Quindi, però, grosso in modo, insomma, vedete che il punto 1 consiste nel creare il grafo, sapersi gestire il database, la creazione del grafo, creazione degli archi, un minimo di navigazione e interrogazione su quelli che sono gli archi, i pesi, i vicini, eccetera, eccetera. Allora, vi ho fatto push di questa parte. Quindi ci possiamo premiare con un quarto d'ora di intervallo, no? se non ci sono domande che vengono fuori al momento. E riprendiamo col punto 2 dell'esercizio alle ore 10 e 15. Ok, non ci sono domande, quindi vi saluto e ci rivediamo tra un quarto d'ora.